come il titolo a testa, gomito o qualsiasi altra cosa addirittura potete con la faccia sul bastone farvi salire i piedi di vostra moglie e di vostro marito sopra la parte dolorante nelle spalle, nelle braccia nelle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 figlio vostro o qualche sorella vostra qualche fratello vostro vicino mentre abbassate vi fa il filmato vi proietta la cinepresa più adeguatamente anche in dove voi lo richiedete di stimolarvi a proseguire certamente l'aiuto benedetto di Dio se non sono più andato l'indizio di programmare la vostra guarigione da sola ora solo adesso che abbiamo chiarito prendiamo lo schienale che ho costruito io è semplice da costruire sopra avete addirittura fare largo quando il letto quando il letto di usare questi legni e la rete. Questi sono tagliati da 2 cm con la motosega sotto questa rete mettete della carta di giornali vecchi se no poi il silicone si incolla per terra a fare quando il materasso tutto è fatto se si fa un esercizio sul letto questo non lavora bene come dovrebbe perché si sprofonda nel materasso il legno messo non lavora bene invece se fate esercizio per terra come io adesso sono vedete si sposta dietro la c'è il massaggio completo le spalle tutto sentire posso dire questo Scoprire le prassi perché collegato tutto nel centro della schiena nel midollo spinale e proseguire cuore e cervello e cervelletto ipitolamo tutto raffigura un sistema vedete il male come sono malati ancora i vostri muscoli non solo stirati alla perfezione e questi prossimi muscoli di perché si blocca e chiusa in questa situazione bloccate perché si blocca un stiramento muscolare vi gioverà alle altre via in tutte le cose che si tratti perché abbia un'infiammazione muscolare. Un'infiammazione muscolare arriva quello che mi è successo a me. Io sono andato a controllare le mie braccia e le mie spalle da un dottore mi ha detto lei si deve operare al più presto in un braccio poi sull'altro se no presto lei non può usare le braccia neanche per mangiare ha bisogno di chi gli ciba da mangiare. Ha bisogno di ciò questo perché avviene un blocco totale di tutti i segnali nervosi e anche quelli che portano ossigeno a tutti i muscoli e le cellule muoiono. Se non vengono ossigenati dal sangue i muscoli si bloccano vi portò un esempio semplice. Molto semplice, semplicissimo. Lo dico sempre. Questo perché è un esempio, come faceva Gesù ai suoi tempi. Io lo faccio in questi esempi moderni che tu li capisci. Io mentre che lavoro con bussino della ditta lascio la macchina per una settimana e la macchina dopo una settimana che lo lascio il bussino per andare a passeggio con la macchina appena accendo la macchina in moto metto la macchina. Le ruote sono bloccati come le ruote in una settimana si bloccano anche dentro due giorni si bloccano allora anche voi mi dite la tua macchina è difettosa sì è difettosa come tu sei difettoso con i muscoli. Se tu non puoi alzare il braccio si riduce, non dolore alla spalla situazione dolore alla nuca si sì cervicale ora al cervello che ti viene mal di testa continuamente se tu hai un tumore sciatica se tu hai un male ai piedi, che non puoi camminare. Mentre cammini ai piedi gonfi non puoi camminare anche tu sei fregato, anche tu sei malato, anche tu sei colpevole che non martelli il tuo corpo e non lo stimi. Secondo gli insegnamenti che io attraverso il Signore cerco di pubblicare perciò adesso ti. Dico ora metti in vigore tutto quello che ti sto proiettando la vita vi sto proiettando la gioia vi sto proiettando l'avvenire per te per i tuoi figli e per tutti quelli che ti circondano perché quando tu guarirai sarai una fonte di benedizione per gli altri perché così consigli agli altri quello che io stesso ho consigliato a te». Tieni in esercizio il tuo corpo massaggilo, fai ginnastica, sport e sia fisica che mentale ogni giorno devi fare dei calcoli con la tua mente, devi calcolare, devi metterti in calcolo cercare di comprendere cosa vuoi dalla vita di impegnarti il tuo traguardo che vuoi raggiungere. Sempre, sempre si intende un traguardo cristiano secondo Dio, non andare oltre il comando di Dio, non andare oltre la parola di Dio, segui la parola di Dio, segui Gesù e segui tutto quello che il Signore vuole donare a te alla tua casa. La tua famiglia adesso ti faccio vedere il massaggio ancora e il passo primo momento prova vedi questa postura avesse trasformato in questo hai trovato per far capire che mi sto spostando sul lato sinistro. Ecco. Questo piccolino comodo sì quando avrai quello al lettino fatto semplice lo puoi fare anche solo da silicone stesso. Avrai i legni fatti li fai più piccoli, più stretti li fai più uniti e fare tutto quanto letto con il silicone. Se non vuoi tagliare i legni puoi fare anche con il silicone, ricorda di non lasciare punte con il silicone, lascia sempre a testa piatta per non farti male all'inizio. Posso mettere su questo quadro e mi corico tra i legni e la spalla su questo lato e devo abbassare. Ancora un puntino per vederci chiaro adesso di vedere tutto e cominciamo da costruttori. Ecco adesso questo spostato su vedrete si disposto sul lato su tutto sempre solo questi legni nel materassino. Ecco faccio movimenti con le braccia perché girando con queste braccia sopra questi legni di pressione sulle braccia sulla spalla. Braccia spalla. Ricordate altresì silicone completo precedere tutto quanto potete fare vi do con fatto oppure anche autenticato un arco così estorto non si vede tanto volete perché la corte è possibile quando silicone del dopo tre formazioni sia un foglio di carta sotto il silicone per terra potete sporcare di meno mentre faccio questo sublime e vi ho fatto notare ciò che io proseguo a fare durante i miei esercizi. Certamente ci vuole pazienza a fare tutto questo ringraziando il Signore tempo di fare ogni cosa secondo la sua volontà. Adesso vogliamo ringraziare il Signore per quello che abbiamo fatto questo pomeriggio oggi il primo giorno dell'anno e capodanno 1, -1 2022 questo pomeriggio lo dedico a tutti coloro che hanno un bisogno di poter guarire completamente da tutti i loro mali che hanno addosso. Ricordate che con questo sistema non avete più dolore nel vostro corpo perché i dolori partono dalle spalle le spalle, i reni sono i primi ad ammalarsi quando noi abbiamo guarito le spalle, le braccia. I reni noi abbiamo guarito le gambe abbiamo guarito i piedi. Abbiamo la testa tutto abbiamo guarito perché tutti i comandi la forza avviene dai movimenti tutto quello che le spalle capite fanno i movimenti che abbiamo bisogno oggi vi ho dato questo stimolo prendetelo solo di buon cuore, fatelo al più presto. Ora voglio lasciare una dichiarazione ricordatevi che tutto ciò che io mando in questi video non deve essere come oro colato prima di ogni cosa consultate e andate nel vostro medico confidatevi con il vostro medico il vostro medico vi darà delle pillole di antidolorifici Dite ho bisogno delle pillole antidolorifici e li portate a casa perché mentre siete all'inizio di questo travaglio si sì, mentre un muscolo si stira porta un po di dolore. E allora dovete prendere in anticipato una pillola antidolorifici perché cosa fa questa pillola se dovrebbe venire un colore? Questa pillola anticipa quel dolore che lo attutisce e allora ricordatevi che per i primi giorni che fate questo esercizio prendersi una pillola antidolorifica perché è importante. I vostri Abituati a stiramenti prolungati e mentre fate questo esercizio una volta vi potreste sentire male e mentre per la prima volta potreste sentir male non continuate più perché abbandonerete l'esercizio per sempre. Avete capito cosa vi sto dicendo allora andate nel vostro medico spiegateci tutto quello che volete fare gli dite ho bisogno delle pillole antidolorifici vi scriverà un pacchetto di pillole li terrete a casa 5 minuti prima che fate questo esercizio prima vi prendete un una pillola di questa a prevenire che ci dovrebbe essere qualche dolore anticipato, mentre fate questi stiramenti di muscoli, perché poi dopo giorni che passeranno non avrete più bisogno di queste pillole perché il vostro corpo si va. Stirando automaticamente senza nessun dolore come sono in questo momento io mi giro su me stesso e non ho più dolore perché sono abituato come quando noi camminiamo a piedi scalzi sopra le pietre e non siamo abituati e non possiamo camminare perché ci fanno male i piedi. Specialmente al centro del piede che noi questo centro non lo usiamo del piede al centro è molto debole capite se avrete un sassolino sotto il centro del piede sentirete dolore invece adesso io posso camminare sopra le bricce appuntite perché posso coi piedi perché faccio queste ginnastiche mi metto le palle con pizzi sotto i miei piedi può solo dire questo che questi pizzi delle palle che vi ho mostrati con i miei filmati andate negli gli altri filmati uso queste palline coi pizzi li potrete comprare nelle sanitarie prima uso le palline morbide con pizzi morbidi di gomma che il piede si va abituando poi uso quelli con i pizzi rigidi come si mette su sé. Uno non è abituato vi da dolori invece se avviate e abituate con queste morbide. Poi arriva con questa rigide non vi farà molto dolore così abituando si può camminare sopra le pietre coi piedi scalzi senza calzi niente potrete camminare tranquillamente. Io ho alcuni video che l'ho fatti quando il Signore mi ha guarito il mio piede. Io avevo un problema nel mio piede che non potevo appoggiare il piede per terra perché l'avevo gonfio, l'avevo infiammato e non potevo più riposare nella notte e né di giorno perché il mio piede si era ammalato, infiammato e allora cos'è successo e da lì che ho cominciato a invocare il Signore come lui comanda non ce la faccio più signore insegnami come io possa fare ogni cosa secondo la, la tua volontà e che possa guarire da questo problema e allora mentre che avevo gli occhi chiusi. Ecco ricato. Il Signore mi ha destato dal sonno, mi ha fatto alzare e mi induceva a pressare il piede sopra la caviglia di una sedia. Ci sono le caviglie delle sedie come questa che vedete dietro di me. Questa qua morbida. Ma c'è un'altra che ve la faccio vedere questa di legno che la vedete accanto questa morbida sia sì le caviglie e allora mentre ero seduto con un'altra sedia di fronde con le caviglie che sono quelle sbarre che mantengono il piede delle sedie. Io ci appoggiavo il centro del piede in questa caviglia gli appoggiavo e il Signore mi induceva di pressare ancora più forte ma Signore. Gli dicevo io, ma mi fa più dolore di allora io pressavo». Pressavo e mentre pressavo mi accorgevo che dopo quattro secondi il dolore diminuiva più pressavo. Pressavo finché dolore dopo quattro secondi diminuiva e scompariva la mia mente si è illuminata una lampadina nella mia mente allora sono partito completamente con la terza, non con la prima con la seconda o. Oh. Capito che come il dolore del piede si è attutito pressando di più anche la spalla pressando di più sparisce il dolore al braccio pressando di più sparisce sì questo è la digitopressione questa è la salute fisica e con questo anche il cervello cervelletto ipitolamo perché purificando tutte le vene l'ossigeno del sangue percorre la sua via più veloce libera ossigeno corpo il corpo ringiovanisce i tessuti del corpo il viso le mani le braccia tutto il corpo diventa giovane ogni giorno invece che i tessuti dovrebbero invecchiare ringiovaniscono perché le cellule non si affaticano quelli che portano il sangue negli organi non si affaticano perché le Vene sono libere non hanno da scalare montagne dentro le vene per passare a volte la vena si ostruisce con cellule morte che muoiano e queste cellule morte che muoiano usufruiscono il passaggio. Ecco perché si bloccano le vene non facendo sport se non facendo digito pressione e non facendo queste cose le cellule però piano piano si ostruiscono il passaggio nelle vene diventano calcare per le vene bene mi sembra per questo video abbastanza adesso voglio concludere con una piccola preghiera più informazioni che faccio sempre se qualcuno avverte un solletico nel viso nelle braccia Braccia nelle spalle nelle gambe di tutto questo perché avete delle distonie, distonie che sono la vostra malattia. Invita a Darvi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personale o ve li fate fare da qualcuno che ha capito come far bene adesso inginocchiamoci davanti la presenza del Signore ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù. Palesando il nome di Cristo Gesù, il Figliolo del Benedetto in Eterno vogliamo portare tutto quello che in noi ci disturba mali inquietudine tutto quello che non funziona più Padre. Noi lo raccogliamo con le nostre mani come se ci sia all'esterno che all'interno vogliamo buttare davanti ai piedi di Gesù tutto dalla entriamo dalla bocca fino a interno ed esterno tutto il dolore difficoltà. Le malattie facendoli fuoriuscire con il pensiero buttandoli ai piedi di Gesù ai piedi di Gesù visualizzando i piedi di Gesù ricordatevi che come li buttate e li buttate ai piedi di Gesù Gesù male non se ne fa sta aspettando voi che li buttate per portarli a nostro Padre Celeste. Padre Santo benedici questa umanità, benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male, tumore sciatica, dolori nella spalla, nelle braccia, in tutto il corpo, Signore benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che in Cristo Gesù Signore ancora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 Adesso voglio portare alcune informazioni. È giusto che vi dico come stanno le cose, sto portando avanti di costruire una grande clinica qui ad Darmstadt in Germania vicino Francoforte, sono a 30 minuti di macchina 25 minuti se si fa svelto da Francoforte il paese dove sono io e Reina, 25 minuti minuti da Francoforte per far capire che sono vicino l'aeroporto in questo centro di Darmstadt sorgerà una grande clinica di queste cose che io vi ho mostrato vedete non c'è bisogno né di bisturi non c'è bisogno di coltelli né di forbici non c'è bisogno di niente per guarire tutta l'umanità. Qualsiasi male perché parte con il cervello psicologico, perché parte psicologico, perché noi non presentiamo ai piedi di Gesù tutto quello che ci duole tutto quello che ci fa male in preghiera. Non portiamo tutto ai piedi di Gesù e allora il nostro cervello cervelletto ipitolamo quando si riempie perché abbiamo un contenitore e una scatolina del cervello come quella scatola nera che mettono sull'aereo che quando si bruciano o deviano o esplodano. Questo è il contenitore che abbiamo noi questo contenitore si riempie come con che cosa? Litigi, bistici, collere nervosismo qualsiasi tipo di distonia tra amici, parenti, moglie, Mamma tutto ciò che ci disturba televisione e pubblicità. La addirittura equivale crescendo in più di tutte le distogne che ci portano gli altri. E la pubblicità sì il nostro contenitore si riempie perché quando c'è la pubblicità della televisione. Spegnete il televisore e riaccendendolo quando la pubblicità finisce perché quella pubblicità vi porta questa distonia il 50% in più delle altre cose. E dato che non scaricate ai piedi di Gesù con la preghiera... Queste cose questo contenitore della vostra mente si riempie e dato che non scaricate lui dice sì tu non lo scarichi adesso io sono pieno io ho un comando messo a disposizione quando mi riempio mi scarico automaticamente e quando questa scatola del nostro cervello Cervelletto ipitolamo scarica automaticamente sono cavoli vostri scusate dico così sporco. Vostri perché lui scarica e dove scarica somatizza una malattia può essere un tumore a cuore ai fianchi delle gambe al cervello laddove scarica su questo tumore maligno benigno può essere anche una sciatica può essere dolori alla cervicale al braccio. Alla spalla nella schiena così avvengono le malattie corporali non lo sapevate adesso, ve li ho insegnato a voi medici, sia sì voi medici o a specialisti vi. Ho insegnato come vengono le malattie corporali dell'uomo umano e la donna umana piccoli e grandi neonati e anziani. Queste sono le malattie che avvengono attraverso lo scarico psicologico che noi non scarichiamo ai piedi di Gesù con la preghiera. Attenzione sia la mattina come vi rialzate inginocchiatevi ai piedi di Gesù e dite oh mio Dio mio». Gesù grazie per questa notte di riposo che tu mi hai donato grazie per quello che tu oggi farai grazie mio Signore benedici tutta la giornata che io avrò presente durante tutto il giorno e se ci sarà qualche distonia durante la notte che ho che a volte se mi sogno perché... Se in sogno in semiveglia. Avrei fatto qualcosa inconsapevolmente. Sogno bastando o negativo perdonami Signore vedete si chiede perdono anche per i sogni. I sogni bastanti i sogni inconsapevoli i sogni che fanno notare il peccato perché si può sognare anche un sogno peccatore e noi lo assecondiamo inconsapevole e allora si pregherà anche per quello allora mentre siamo in ginocchio la mattina chiediamo perdono la notte passata e incominciamo la giornata si era quando. Ritorniamo a letto. Pieghiamo di nuovo le ginocchia ringraziamo il Signore per la giornata che ci ha dato un perfetto riposo durante il giorno e la notte giorno. Preghiamo, ringraziamo, preghiamo. Che il sonno sia più placito, più riposante. Più tranquillo. Più felice come se fosse in estasi si sì, davanti la presenza di Dio e di Gesù che come si sì è vicino se uno si accorge si trova addirittura con la mente lassù grazie Padre nel nome di Cristo Gesù ti ringrazio per ogni cosa usa mi guarisci la mia vita nella mia casa. Nella mia famiglia benedici ancora tutta l'umanità Signore benedici la mia famiglia e i miei figli. Mia moglie benedici tutti i miei fratelli sia carnale che spirituale. Signore benedici tutti gli ammalati i carcerati. I bisognosi. I bambini senza tetto i barboni non dimenticherei nessuno davanti a te, Signore benedici. Abbi pietà di tutto il mondo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Padre grazie grazie ora l'ultima informazione come vi ho avvisato tutto quello che diciamo in questi video che trasmettiamo tutti noi a tutta l'umanità non prendetela come oro colato. ma prima andate nel vostro medico e consigliatevi con il vostro medico di fiducia. Sapete dottore, ho visto un video del fratello Angelo Piccone ci ho visto un video persone che tutta l'umanità, mantenendo corpo in travaglio sforzandolo e per fare questi piccoli sforzi che lui dice potrei avere alcune problemi. Durante le prime volte alcuni dolori nelle spalle tutti i muscoli perché sono tutti bloccati e allora chiedo un pacchetto di pillole antidolorifici e in caso delle volte dovrei prendere una pillola faccio questa seduta di massaggio o distensivo. Come insegna lui? Se lui vuole vederli ci mandate questo video un video qualunque, dove digita il mio sito www.gesulalucedelmondo.it Il dottore aprirà il sito trova tutto e la prossima volta quando dite voi per queste pillole oppure capaci, che Comprende subito ora. Dato che vi ho detto che sto per costruire presto una grande clinica ad Armstadt c'è bisogno la vostra collaborazione con il Danero ve lo dico in spagnolo l'offerta in italiano in tedesco geldangebote di offerta volontaria se siete guariti per mandare offerta oppure quando state. State bene mandate un'offerta non prima perché la mandate così tanto per fare un bene per l'umanità. Allora io vi consiglio prima guarite e poi date un'offerta come quelli che verranno in questa clinica che costruiremo prima guariranno poi daranno un'offerta tutto gratuito anche il cibo è gratuito per il tempo che trascorreranno in questa clinica tutto cibo sosta uno giorno due 2, 3 4 5 6 mesi quando lui o lei vuole stare quando guariranno andranno via c'è posto per tutti tutto quello che hanno di bisogno in ogni stanza ci sarà la televisione io ho già programmato tutto in astrale ho costruito già televisione stanza per stanza delle persone che vengono lì vedo perché io e con l'aiuto di Dio ho costruito nell'astrale tutto già costruito nell'astrale tutto come di questa clinica già costruita nell'astrale si insegnati anche tu a costruire con la mente tutto ciò che tu puoi costruire nella realtà e Vedrai che o prima o dopo avrai la realtà, la futura clinica del Dio Onnipotente costruita con lo Spirito Santo di Dio e di Gesù e con la veste e la forza che Dio gli ha donato al fratello. Angelo Amen dopo che finiremo questa costruzione di questa clinica è già costruita nell'astrale. «Costruiremo il Tempio di Dio a Gerusalemme» è già finito, collaudato nell'astrale con lo Spirito di Dio e di Gesù già costruito. Ora sappi quello che di fatti un'altra piccola informazione. Chi spedisce denaro per offerta di questa clinica di questo Tempio di Dio a Gerusalemme menzione l'offerta dicendo questa offerta per la missione così non pagate tasse voi e neanche noi tutto il denaro sa libero in offerta. E chi manderanno fuori della Germania perché io sono in Germania e in Germania chi sia in Italia dovete mettere il numero che si trova nel biglietto visita nel mio sito e nei miei profili e nei social work video io metto sempre adesso ogni fine c'è il mio conto bancario con il BIC che manda di fuori di riscrivere BIC perché dà autorizzazione di passare la frontiera bancaria e al numero della banca BIC per mandare offerta adesso vi saluto nella pace del Signore Dio ci benedica quattro baci uno due tre e quattro che io lo mando a voi prendetelo amen perché dove due sono insieme nel centro c'è il Signore e il mio spirito il vostro spirito sono due e Gesù è. Immenso tra voi e me pace del Signore, addio volendo a presto, fra poco farò un filmato che dello spirito al più presto pace del Signore, amen chiudo.